Ciao, buongiorno e ben ritrovate. Ad aprile sono iniziate le riprese del documentario di Harvest sulle comunità SIC impiegate nell'agro pontino come braccianti agricoli, spesso al centro di episodi di sfruttamento e di caporalato, spesso denunciate dalle associazioni che lavorano su quel territorio. Eh, abbiamo detto riprese iniziate ad aprile, riprese che sono finanziate o meglio possono essere finanziate Attraverso il crowdfunding, ovvero ognuno di noi può diventare coproduttore di questo documentario. E ne parliamo con il regista di Di Arves che è ospite con noi in studio, Andrea Paco Mariani. Buongiorno, e regista e. È fa parte diciamo, del team eh, creativo di SMH Video Factory che ha sede qua a Bologna. Allora abbiamo detto un documentario che può essere finanziato da chiunque, eh, insomma chiunque può diventare coproduttore attraverso questa piattaforma no, di crowdfunding che si chiama Produzioni dal Basso. Sì esatto, noi in questi anni abbiamo realizzato diversi film e documentari, tutti attraverso attraverso crowdfunding e tutti attraverso appunto la piattaforma di produzione al basso, e noi ci siamo sempre riconosciuti in questo modello di, di sostenibilità e per tante ragioni, una su tutte il fatto che ci permette attraverso questa rete di persone, associazioni e realtà che si aggregano al progetto non solo di mantenere un grado di indipendenza sul modo in cui racconti la storia ma di creare anche una comunità eh, che si ehm, unisce eh, nell'intento di, di raccontarla nel senso che la cosa molto importante, oltre all'aspetto della sostenibilità che è importante anche esso, è il fatto che con i coproduttori si sviluppa una relazione che non è semplicemente economica ma attraverso delle modalità che noi usiamo sul web ma anche nelle iniziative pubbliche c'è un, un acceso rapporto di, di confronto con le coproduttrici e i coproduttori del film e piano piano ci permettono anche di in qualche maniera livellare eh, gli, gli aspetti più sporchi del documentario, del film quindi nel senso se una cosa non è chiara nel premontaggio perché noi mostriamo proprio la produzione che si evolve pezzo per pezzo e quindi tutti i loro riscontri e feedback ci aiutano anche poi a costruire la, la, la, il montaggio finale e quello che poi diventerà il film in Quindi sala. si tratta proprio di una collaborazione, come dicevi tu, non soltanto economica, cioè chi eh, decide di partecipare al crowdfunding diventa veramente coproduttore, sì, esatto. nel senso che ha... È messo questi... nelle condizioni di poter, di poter dare eh, il suo parere, ecco, chiaramente... È un equilibrio tra le cose, nel senso che il ruolo della squadra che ci lavora e della regia non è completamente eh, è vanificato ovviamente perché eh, non è, questo non è possibile, però noi creiamo lo spazio adeguato per fare in modo che ci possa essere un confronto molto intenso. Diciamo. Ecco, Una cosa su cui torneremo poi dopo perché è un'esperienza che avete già fatto con altri film, peraltro alcuni anche premiati eh, e riconosciuti insomma, a livello internazionale, però tornerei proprio sull'argomento di di Harvest, di no? Harvest vuol dire raccolto eh, come è nata l'idea di raccontare eh, la storia di questi braccianti agricoli di origine indiana i Sikh che sono insomma una comunità eh, molto, molto grande sì, nell'agropontino esatto, esatto, sì, parliamo di circa 30.000 persone eh, che abitano stabilmente eh, nell'area da, da, da diversi anni per cui siamo già anche di fronte alle seconde generazioni voglio dire e, io penso che in generale eh, il documentarismo significhi anche l'urgenza di raccontare delle storie, noi abbiamo sempre ragionato su il seguire questo tipo di urgenza, eh, in questo caso, anche in questo caso è avvenuto così, non so dirti se, se questa urgenza l'abbiamo sentita più o meno forte di altre, però posso sicuramente dirti che quando abbiamo iniziato a scoprire un po' quello che stava succedendo ci, poco più di un anno fa ci siamo trovati davanti a una situazione molto preoccupante e non solo, ehm, era preoccupante non solamente per il grado di mh, brutalità che il livello di brutalità che abbiamo trovato ma soprattutto perché questa brutalità era completamente nascosta nel senso se no, tu non andavi a scavare un minimo a, almeno all'epoca adesso per fortuna sta emergendo eh, la situazione eh, era assolutamente invisibile tutto questo certo, e... peraltro voi come dicevi tu insomma è da un anno che insomma, avevate l'idea, sì. cioè le riprese sono iniziate ad aprile voi da un anno che ci, stiamo lavorando, avevate, sì, che ci state lavorando avevate deciso di raccontare questa storia e poi il caso ha voluto no? che effettivamente proprio ad aprile eh, i SIC dell'agropontino si siano ritrovati a, a Latina se non sbaglio e hanno fatto questo grandissimo sciopero no? proprio per ribellarsi alle condizioni di lavoro direi un, un evento storico perché non si è mai visto, no? uno sciopero così imponente di braccianti agricoli quindi insomma c'è stata questa concomitanza di cose sì è stata una concomitanza devo ammettere assolutamente casuale nel senso che comunque noi il calendario delle riprese l'avevamo pianificato da mesi e il terzo giorno di Set, a inizio aprile, ehm, scopriamo appunto che eh, ci sarebbe stata questa assemblea sindacale che è quella che poi abbiamo messo nel primo teaser che abbiamo fatto uscire. Lo stiamo vedendo infatti. E eh, lì ci siamo resi conto che qualcosa stava succedendo di importante, per cui ehm, quell'assemblea è stato in qualche maniera il, il, il, il punto di partenza di, di una presa con, di, di coscienza che, che si sta tuttora sviluppando e, e, e rafforzando e che appunto ha portato allo sciopero di Latina che sicuramente è stato molto importante e, e anche dal punto di vista simbolico se vogliamo ma eh, in realtà in queste settimane stanno succedendo diverse cose, diversi momenti di questo tipo che magari appunto si, si sono, sono più a macchia di leopardo ma eh, tutti, tutti diciamo sintomatici del fatto che qualcosa sta succedendo e, e, e la situazione si sta per fortuna evolvendo per cui per noi sicuramente è molto importante che questa cosa stia accadendo nello, in concomitanza con il nostro set, perché riesce a, a, a, riusciamo a raccogliere e a fotografare anche un aspetto che non avevamo minimamente calcolato. Sì, questa è forse infatti la, la, la, la chiave nuova, no? Sì, che anche, si perché, può... anche perché io insomma, credo che, ed è quello che abbiamo sempre cercato di fare nei nostri film e documentari, uh, noi abbiamo sempre scelto di andare molto in profondità e mettere a nudo delle situazioni problematiche e senza mh, troppi veli, però abbiamo sempre anche cercato eh, all'interno della narrazione di trovare o ipotizzare una via di uscita, nel senso non, non, non ci interessa fare documentari dove eh, ci limitiamo semplicemente a mostrare la brutalità di certe situazioni, cerchiamo anche di dipingere in qualche maniera uh, come questa situazione potenzialmente può finire, questo problema può evaporare in qualche maniera e questo l'abbiamo sempre fatto in passato e probabilmente in questo film quello che sta succedendo adesso rispetto a quello che dicevamo di questa nuova fase che si è aperta potrà essere il nostro scamotage per mostrare di nuovo una via di uscita. Ecco. Certo, e voi mh, chiaramente avete, state raccontando insomma, quelle che sono le condizioni del, del lavoro eh, dei braccianti SIC. Cioè Paga ovviamente sempre bassissima, ci sono altri aspetti diciamo, di questo sfruttamento. Insomma, loro lavorano tante ore di fila, e come in altre situazioni, insomma, spesso sono le sostanze stupefacenti un po' che girano anche per, per mantenere determinati ritmi. Esattamente. Allora, e noi, anzitutto, ci siamo concentrati su quella storia per scelta nostra, ma purtroppo non è né l'unica. A livello, né a livello territoriale né a livello di comunità coinvolte. C'è sembrata quella più evidente e comunque quella dove ci siamo trovati ad avere delle, anche delle relazioni umane con le persone che quindi ti permettono di raccontare la storia in profondità, però purtroppo si stanno registrando tanti e di diversi casi in diverse zone d'Italia e gli aspetti diciamo, evidenti, che sono tutti concatenati tra loro, sono sicuramente quello che dicevi, cioè paghe che si aggirano tra i 2 e i 4 euro l'ora, quindi ben al di sotto degli standard pattuiti dal contratto nazionale e mh, di conseguenza anche tutta una serie di perversioni che si vengono a generare, non da ultima, ed è il motivo che ci ha spinto a decidere di fare questo film un anno fa, Uh, appunto il fatto che diverse associazioni hanno iniziato a rilevare casi di uh, utilizzo di sostanze dopanti dico sostanze dopanti rispetto a come hai detto tu non perché cambi, cambia la sostanza in sé ma, ma perché è il, per è, lo, lo... è il tipo di utilizzo certo. che è, certo. è, è secondo me ancora più agghiacciante nel senso che eh, queste persone sono più o meno uh, spinte a utilizzare di, diversi mix di sostanze per reggere i ritmi del lavoro nel momento in cui tu prendi una paga dalle 2 alle 4 euro l'ora e sei una persona che o manda appunto parte del proprio stipendio alla famiglia in Punjab oppure la famiglia ce l'ha qui con sé quindi è, è, è, come tutti noi, le persone come noi insomma ha dei figli da mandare a scuola eccetera sei obbligato a lavorare 16-17 ore al giorno senza pause senza giornate di riposo e questo indirettabilmente puoi avere 25-30 anni o qualcosa di più ma non puoi farcelo, non puoi, è un ritmo che non si può reggere certo. e quindi è iniziato a svilupparsi questo fenomeno molto inquietante Oltre a questo ci sono altri aspetti colla collaterali ma legati al problema e quindi si è iniziato anche a intravedere fenomeni di cotimo vero e proprio vedere fenomeni di caporalato esplicito anche se riadattato in qualche maniera ai tempi odierni per cui il caporale oggi ti manda il messaggio su whatsapp alle 5 di mattina per dirti che sei stato scelto per, per andare a lavorare in una determinata ditta in un'altra quindi è, le dinamiche non, non cambiano, anzi sono peggiorate semplicemente certo. con strumenti diversi e la tecnologia ecco. cioè, ehm, quale eh, a parte che scusa, mi stai facendo pensare comunque che anche il fatto che le sostanze dopanti arrivino eh, a, in questi luoghi per aiutare i lavoratori ovviamente si creerà anche un mercato eh, sommerso anche per quanto riguarda quello insomma perché cioè, nell'illegalità eh, voglio dire si, si moltiplica poi anche da, su quel fronte suppongo no? sì certamente la cosa chiaramente genera de, tutta una serie di conseguenze anche non da ultima il fatto che a prescindere dal, dal motivo per cui la usi poi l'utilizzo genera anche dipendenza e quindi genera certo. river, riverberi all'interno della comunità nel lungo periodo, mol, molto in un, cioè in un periodo molto più lungo di quello che si può pensare. Quindi è chiaro che le conseguenze sono tante, in più eh, appunto eh, per, per, per cultura e per tradizione le comunità SIC ah, non tollerano assolutamente l'utilizzo di, di queste sostanze quindi c'è anche un problema di isolamento dei lavoratori che, che, che, che ci, ci, ci, ci cadono dentro in qualche maniera e, detto ciò rimane il fatto che è un argomento molto delicato e che anche noi cercheremo di toccare con delicatezza per il semplice fatto tra, i, tra, i varia, tra varie, le varie motivazioni che ci sono delle indagini in corso su certo. questa cosa e per cui noi, le informazioni che ci arrivano chiaramente sono centellinate e noi stessi dobbiamo, eh, dobbiamo utilizzarle con molta cautela. Ecco. Ecco, qual è la scelta stilistica che hai fatto per raccontare questa storia? Eh, da dove sei partito insomma, nella, nel, nella sceneggiatura? Insomma, come, in che modo eh, lo hai deciso di raccontarlo stilisticamente? Sì, Per noi diciamo che è una sfida che ci stiamo ponendo, poi vedremo se riusciremo a vincerla perché è ancora presto per dirlo e La nostra idea è stata quella di eh, provare a fare un passo in avanti, nel senso che quando io ho iniziato a fare i primi sopralluoghi lo, lo scorso anno mh, mi sono subito accorto che se scendevo giù eh, nell'agro con la modalità di ripresa e di format che abbiamo sempre usato, quindi il reportage principalmente, era già tutto lì. Era già tutto lì scendevamo in una settimana, dieci giorni, raccoglievamo tutto e... Il, il, il, avremmo avuto tutto il materiale adatto per eh, realizzare un documentario mh, sullo stile di quelli che abbiamo fatto in precedenza non ci bastava più, nel senso che Uh, per diverse ragioni noi intrecceremo una parte di documentarismo classico, quindi anche con interviste, uh, focus e flussi di informazione all'interno del film, ma l'innesteremo li con altre due parti, una parte di uh, finzione cinematografica, diciamo, quindi abbiamo dei personaggi all'interno del film che sono personaggi reali, quindi in realtà raccontiamo in maniera attraverso la finzione la loro vita reale eh, e c'è un protagonista maschile e un protagonista femminile in particolar modo ma eh, usiamo la finzione anche per ricostruire sulla base dei dossier e delle inchieste che abbiamo avuto la possibilità di visionare quello che succede nei campi nel senso che era in, impensabile che noi andassimo sui veri campi dove, dove ci sono questi fenomeni di sfruttamento sia per un problema di incolumità nostra perché ti assicuro che eh, no, no, non, non è immagino. una cosa semplice e, e sia per, per soprattutto per eh, tutelare gli, la, i certo. lavoratori stessi perché sarebbe certo. un paradosso fare un film per svelare questo problema e poi mettere loro in una condizione di fragilità per cui noi ricostruiremo anche tutte queste scene dinamiche ehm, del, dello sfruttamento però eh, ricostruite, carte esatto, ricostruite, ricostruite in, in, in luoghi diciamo più protetti ecco. certo. e poi oltre a questo innesteremo una parte che è più di cinema sperimentale diciamo dove Uh, il suono, l'audio, la musica, il colore eh, della, del, del girato avrà una, pre, una. entrerà in maniera prepotente nel, nel, nel, nel, nell'ossatura della sceneggiatura e useremo quella parte soprattutto per toccare il tema del doping. Per cui eh, non è a tutti gli effetti un inserimento di tipo di, di, di musical perché non è a tutti gli effetti quello ma eh, non è nemmeno troppo lontano noi abbiamo fatto una uh, approfondita ricerca musicologica su tutto quello che è l'impianto del, de, degli stili musicali del Punjabi quindi, e ci siamo soffermati in particolar modo sulla Bhangra che è un tipo di genere musicale molto interessante e da quello abbiamo cercato di miscelare i nostri stili musicali che utilizziamo perché abbiamo i nostri musicisti del gruppo con gli stili, i colori e le sonorità della musica pan di, di questo tipo di musica panjabica cioè, non è l'unica cioè, la trovo molto, molto bella nel senso che il contrasto tra le condizioni di vita e poi effettivamente come dici tu i colori, le musiche del panjab esatto, vogliamo... sono un contrasto incredibile insomma abbiamo visto i Sikh sono molto riconoscibili hanno questi colori addosso che sono molto belli questi turbanti eh, questi vestiti molto, molto belli no? e anche la musica è particolarmente importante, eh, importante sì. no? per loro, per cui credo che insomma, questo contrasto, così per come me l'hai raccontato, mi sembra che possa essere un, molto di effetto, no? perché non c'è cioè, una distanza siderale tra quello che è questa popolazione e poi le, le condizioni in cui si trovano a vivere l'ambiente in cui sono immerso che ci stavi raccontando. Sì, esattamente, e poi diciamo che questo Terza, terzo aspetto della scelta stilistica che abbiamo fatto e eh, ci permette da un lato di toccare un tema molto delicato come il doping senza scivolare nella retorica in qualche maniera. Quindi cercheremo di dare un effetto più cinematografico a questo problema, senza eluderlo. Dall'altra parte, è, invece, è esattamente quello che dicevi tu adesso: cioè eh, Sfruttare l'opportunità, tra virgolette, per mostrare anche invece uh, alcune, alcuni aspetti delle radici culturali di queste comunità, in particolar modo uh, quello che è tutto il discorso legato alla so più che alla musica, alla sonorità. Ecco, in qualche maniera, visto che abbiamo questa opportunità di svelare anche alcuni di questi aspetti, perché non farlo in maniera un po' più. Mh... Cinematografica. Appunto. Certo, ma anche perché conoscere insomma quali sono le origini e le tradizioni esatto. del, delle persone che stai raccontando in un altro contesto credo sia quella famosa delicatezza no, che dicevi esatto. prima di entrare eh, in una storia insomma in punta di piedi cercando appunto di, di raccontare un po' tutto ecco, sì, esatto. in, in quel territorio. E, mh, mh, insomma. Sono iniziate le riprese, abbiamo detto insomma, da poco, no? da aprile, però non è la prima volta, come, come raccontavi prima, che voi avete fatto insomma, documentari di denuncia eh, diciamo, con, con questo tipo di, di crowdfunding. No? Tomorrow's Land, per esempio, è stato non so, se uno dei primi che avete prodotto. È, è? stata la prima esperienza il primo esperimento di... Produzione cinematografica all'epoca ovviamente con mezzi molto più, più, più scarsi di quelli che abbiamo oggi, eh, perché il nostro gruppo stava nascendo fondamentalmente, però eh, è stata la prima esperienza di coproduzione popolare in crowdfunding per la sostenibilità di un documentario. Quell'esperienza andò molto bene sia in termini di, ehm, di, appunto di, di, di, di, raccolta, di raccolta fondi sul film ma anche successivamente poi in distribuzione e tra l'altro le due cose erano molto legate tra loro perché in qualche maniera tutto il riverbero che si era generato dalla campagna di crowdfunding, poi generò anche un'aspettativa e questa aspettativa eh, si mh, diede forza al film eh, in termini di diffusione, ecco, più che di distribuzione, perché è proprio il, il passaparola digitale su cui noi basiamo molte delle nostre campagne, diciamo, per cui l'esperienza di Tomorrow's Land per noi è stata eh, il fondamento non solo della... Consapevolezza dell'utilizzo creativo del crowdfunding in termini cinematografici, del però ehm, contemporaneamente del fatto che fosse anche uno strumento molto importante per mantenere un totale grado di indipendenza nel modo in cui vai a raccontare le storie. E poi anche successivamente una consapevolezza in termini di come reinventarsi dei metodi di distribuzione e di diffusione delle opere creative utilizzando il web 2.0, che ci ha portato poi tre anni fa a fondare invece Distribuzione dal basso, che è la nostra distribuzione. Ecco, anche digitale. quindi la distribuzione è digitale, insomma. Quindi chiunque, esattamente come chiunque può diventare produttore, chiunque può. Acquisire no? il film in, in un modo molto particolare, insomma, comunque attraverso il web non c'è un, se non sbaglio, un, un prezzo. No? no, esatto, diciamo che distribuzione al basso che appunto è un portale on demand, inizialmente era solo di documentari perché appunto anche noi eravamo documentari, siamo documentaristi, in realtà oggi si è aperto anche alla musica, all'editoria indipendente e a tutta un'altra serie di esperienze. E si basa proprio sul tentativo di... Uh, portare eh, eh, gli aspetti che noi riteniamo quelli importanti del crowdfunding anche in termini di accessibilità alle opere poi finite, per cui se il crowdfunding si basa principalmente sul meccanismo del dono, questo meccanismo del dono noi l'abbiamo trasportato anche nella distribuzione per cui l'accessibilità alternativa alle opere e la, però contemporaneamente una sostenibilità perché questa è fondamentale certo. noi la basiamo su una volontarietà dell'azione, quindi mh, non sei obbligato a pagare una cifra Y per accedere a quell'opera, andare a vederla al cinema o quant'altro ma a tua coscienza secondo di quello che puoi fare, noi ovviamente consigliamo una cifra sul sito perché comunque eh, abbiamo dei nostri parametri, ma la scelta finale spetta alla persona che decide di sostenerla, esattamente come funziona il crowdfunding e, e le ricompense del crowdfunding. E avete avuto risposta insomma, da questo punto di vista, no? sì, sì, nel senso metodo... che siete, a proposito di sostenibilità è importante anche la sostenibilità econoica, insomma, perché i costi di una troupe no, no, sono certo. sempre alti, eccetera, eccetera. invece siete riusciti comunque ad avere, nonostante la volontarietà, sul, sul prendere diciamo assolutamente in linea Sì, diciamo che noi siamo abbastanza convinti che questo sia a prescindere dalle nostre piccole esperienze marginali il futuro in cui si sta andando nel senso vuoi per il web 2.0 vuoi per altre ragioni anche di evoluzione delle relazioni economiche tra le persone questa è una delle strade che potrebbe accadere in futuro Funziona, cioè noi eh, possiamo semplicemente testimoniare il fatto che funziona perché dopo tre anni e mezzo distribuzione al basso è assolutamente attiva, abbiamo raggiunto quasi 100 titoli di documentari in catalogo e soprattutto abbiamo aperto il catalogo anche a esperienze editoriali di altro genere e soprattutto ancora a settembre distribuzione al basso diventerà una rete europea, quindi a settembre il sito diventerà un sito multilingua e inizierà ad aggregare anche autori e, eh, e creativi da altri paesi e il, tutto il catalogo sarà disponibile in multilingua, quindi inizierà anche a invitare utenti del web da altri paesi. Meraviglia, insomma l'Europa, a proposito di Europa, esatto, ci proviamo. Allora eh, ricordiamo The Harvest, le riprese sono cominciate, chi vuole diventare coproduttore eh, di questo film documentario? dove può trovare insomma il modo di di partecipare sì come dicevo per noi la coproduzione eh, in crowdfunding è, è un aspetto fondamentale nel senso che eh, senza quella il film non si realizza per cui eh, oltre a mettere le persone attraverso il web e attraverso le iniziative pubbliche in condizione di vedere in profondità la nostra idea ehm, Abbiamo ovviamente attivato tutti quegli strumenti eh, digitali per fare in modo che chi decide di aiutarci può diventare esatto, coproduttore. esatto, fisicamente dove devo andare a cliccare, diciamo, ah, proprio certamente. <ride> in termini... Si può trovare tutto sul sito del film che è www.bearvest.it e eh, sulla scheda di produzioni dal basso, che è appunto il portale di Crowfunding che usiamo anche noi, sempre cercando The Harvest. The Harvest, perfetto. E, e lì potete. Così ci sono insomma, c'è anche poi tutto il le, le racconto esatto, di che C'è tutto il ci sono anche tutte, tutte le modalità per diventare coproduttori, perfetto. perché ci sono diverse opzioni, opzioni di donazione. Ottimo, grazie mille Andrea Paco grazie. Mariani per essere stato con noi e per averci raccontato insomma, la lavorazione di questo. Importante documentario e grazie anche a voi che ci avete seguito da casa e tutto La linea torna alla regia.